Ciao, come stai? Mi chiamo Luana, sono un chirurgo ortopedico da oltre 10 anni e nel mio studio vedo centinaia di pazienti ogni mese. Il motivo principale per cui il 90% dei pazienti si rivolge al mio studio è sempre lo stesso. Dolori insopportabili alle articolazioni e ai muscoli, che impediscono di eseguire anche i più semplici movimenti quotidiani, causando grande frustrazione. Per questo motivo, ho deciso di registrare questo video per dirvi qual è la soluzione migliore per questo problema. Vi darò anche un avvertimento molto importante per non mettere a rischio la vostra salute, quindi rimanete fino alla fine del video per non perdere nessun dettaglio. Il dolore causato da malattie del sistema muscolo-scheletrico come l'artrite, l'osteoartrite, l'osteoporosi o la gotta è insopportabile. Semplici movimenti quotidiani come lavarsi i denti, salire e scendere le scale, portare le buste della spesa o guidare, diventano veri e propri incubi. E nemmeno al momento di andare a letto si sente un po' di sollievo. I dolori sono così acuti che non c'è posizione in questa vita che possa dare conforto. Senza un trattamento adeguato, questi dolori diventano sempre più forti e possono persino costringere a letto o a non camminare. È quindi estremamente importante iniziare il trattamento in tempo utile. Ma grazie ai progressi della scienza, è stata sviluppata la crema Ostex. Ostex Cream è un unguento analgesico e antinfiammatorio che agisce immediatamente, eliminando tutti i dolori che danno fastidio. Considerato da molti esperti il trattamento più sicuro ed efficace sul mercato, Ostex Cream raccoglie migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo. Con l'uso di Ostex Cream, la mobilità degli arti ritorna rapidamente. Sarete in grado di camminare di nuovo senza alcun dolore. Potrete salire e scendere le scale come quando eravate bambini. La qualità della vostra vita aumenterà incredibilmente. Senza il dolore che vi infastidisce tanto, vi sentirete liberi di fare quello che volete. Le vostre notti di sonno saranno rinvigorenti e ogni giorno vi sveglierete pronti a vivere la vita straordinaria che meritate. Ma prima fate molta attenzione. L'elevata domanda di questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi, ma l'ostex originale è venduto solo sul sito ufficiale. I prodotti contraffatti non solo non funzionano, ma fanno perdere denaro e possono anche mettere a rischio la salute. Per aiutarvi ho inserito il link al sito ufficiale nella descrizione di questo video, in modo che possiate essere sicuri di ricevere il prodotto originale. Facendo clic sul link nella descrizione, si verrà reindirizzati al sito ufficiale e si potrà effettuare l'ordine. Compilate quindi i campi con il vostro nome e numero di telefono e attendete la chiamata di un rappresentante che deciderà con voi la quantità da ordinare e il prodotto arriverà a casa. Vostra entro pochi giorni. Se non siete ancora sicuri se acquistare o meno Ostex e volete fare qualche domanda, contattate i nostri rappresentanti che saranno pronti a servirvi. Il nostro team di assistenza tecnica sarà a vostra disposizione. Ma bisogna essere veloci. Migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli straordinari benefici di Ostex e ne ordinano fino a 6 o più unità alla volta. Per mantenere la qualità del prodotto, vengono prodotte solo 1500 unità all'anno, il che significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta. Per cui è necessario accedere rapidamente al sito web e acquistare il proprio Hostex, prima che le unità si esauriscano. Hostex cambierà la vostra vita!